11 e 14 minuti, saliamo in bicicletta, lo facciamo anche oggi all'interno delle Good Vibrations Domenicali, ieri per parlare del giro, oggi invece per parlare di Bici in Città, che è un'iniziativa che riguarda in realtà tantissimi comuni italiani, sono 46 da, da nord a sud, una pedalata, a differenza del giro naturalmente, ma non c'è nessun nesso se non quello delle due ruote green, aperta a tutti su percorsi un po' variabili, si va dai 5 ai 20 km, ogni città, tra poco ne diamo qualcuna, eh, ha appunto il suo punto di ritrovo di solito nel centro, stanno partendo proprio in questo istante, organizzata dalla eh, Wisp e tra poco avremo intorno alle 11.25 circa il presidente nazionale Tiziano Pesce se lo cercate è scritto tutto attaccato per cui la ID, IDBC è in è una coincidono sola, okay. coincidono quindi Bici in Città un'iniziativa interessante eh, per coinvolgere tutta tutti. la famiglia direi proprio chiunque. di sì non a caso WISP fa rima con l'acronimo di Unione Italiana Sport per tutti eh, i ritrovi già questa mattina probabilmente già in alcune città si sta eh, pedalando WISP.it per avere qualche eh, dettaglio in più c'è da dire che se vi siete persi questa domenica 7 maggio che è la giornata centrale di Bici in Città ci saranno anche altre eh, domeniche e altre giornate che seguiranno tra maggio e giugno per eh, pedalare, ce ne parlerà tra poco Tiziano Pesce che è il presidente nazionale eh, di WISP per mettere al centro la mobilità sostenibile e per chiedere per tutti i ciclisti naturalmente eh, più sicurezza per chi si muove in questo modo. Eh, 35esima edizione, quindi una iniziativa quella di Bici in Città molto, molto consolidata, 46 comuni che aderiscono sia capoluoghi di provincia che piccoli borghi. Per darvi un'idea dei primi, eh, tra citare Aosta, Campobasso, eh, La Spezia, Latina, Lecce, Matera, Messina, sono tanti. Eh? Poi, ripeto, su isp.it potete andare a trovare magari le prossime se oggi non siete riusciti a partecipare. Ce l'abbiamo, 11.30, ben trovato all'interno di Radio Freccia. Tiziano Pesce, presidente nazionale Wisp. Ciao Tiziano. Buongiorno, buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti i vostri radioascoltatori e grazie del graditissimo invito. Eh, so che tante città stanno partendo proprio in questo momento per Bici in Città, di questo parliamo, tra queste ne citiamo qualcuna, dai. Sì, proprio così come del resto avete anticipato anche nei minuti scorsi, domenica 7 maggio, quindi oggi è la data centrale della 35esima edizione di Bici in Città, complessivamente saranno 87 le città le località del nostro splendido paese coinvolte, oggi 45 città guarda mentre stiamo andando in onda proprio in diretta un, diciamo così per una Taffetta, Osta, Trento, Matera, queste sono le città ecco, che stanno proprio, si stanno muovendo sui pedali in questi istanti. Tu e giù per l'Italia, grazie a Bici in città. Ancora Tiziano Pesce, presidente nazionale WISP, organizzatore della manifestazione in collegamento con noi. Il senso non è solamente, per quanto sia un argomento molto importante Tiziano, la sostenibilità e la mobilità dolce c'è anche dell'altro, non so, dici. Assolutamente sì, intanto Lorenzo Bicincetta è eh, appunto la manifestazione senza dubbio più grande d'Italia dal punto di vista del ciclismo e del pedalare senza alcuna velleità eh, competitiva. Un appuntamento fisso eh, di quella che per noi, per l'UISPA, è la cosiddetta primavera dello sport per tutti, lo anticipavamo in eh, queste in queste ore ma poi lo diremo eh, anche nelle prossime domeniche nelle prossime settimane faranno migliaia le persone di ogni età che pedaleranno con eh, biciclette di ogni forma e misura in tantissime città non solo città ma anche in tantissimi eh, borghi, borghi. Eh, sostenibilità lo dicevi diritto alla mobilità per chiedere ovviamente più spazio per le due ruote ma anche più sicurezza quindi il tema ecco del, ancora una volta lanciare un appello ai decisori politici, alle amministrazioni pubbliche per creare ecco, più sicurezza per eh, i ciclisti, purtroppo eh, sappiamo che ogni giorno sulle nostre strade perdono la vita ciclisti e allora crediamo che sia proprio importante lanciare un vero e proprio appello di civiltà sul tema della sicurezza, per chi decide di spostarsi sulle due ruote, non solo per praticare attività sportiva, ricreativa, ma anche proprio per muoversi all'interno dei nostri centri urbani, ad esempio, per spostarsi da casa al lavoro, da casa a scuola. Ma per chi se l'è persa, salutiamo anche eh, tutte le città che stanno partendo adesso, citavi Trento, Matera e non solo, ma per chi se l'è perso cosa fa per, i prossimi, per le prossime settimane? Eh, semplicissimo, sul sito wisp.it, quindi il sito del Wisp nazionale, eh, nella testata si apre direttamente un banner eh, a, cui, a cui si accede al calendario appunto eh, fittissimo. Eh, in città come abbiamo detto andrà avanti anche nelle prossime settimane, sabato prossimo 13 maggio saremo a Roma il giorno dopo, quindi domenica 14 maggio ad Alessandria. Vada Memoria, saremo a Civitavecchia, a mm. Grosseto, mm. a Ravenna e, e come dicevamo saremo anche appunto in, non solo in città, capoluogo di provincia. Proprio domenica saremo nella splendida, per esempio, Zafferana e Tenea in provincia di oh, eh, Catania, sì, sì. saremo in provincia di Potenza Doppio Lucano, ancora.. In, nelle Marche a Stella di Monsampolo del Tronto Insomma, in ce ne è parecchio? Ma l'ultima domanda che volevo fare, Tiziano: pedali anche tu? Assolutamente, assolutamente. <ride> nelle prossime settimane. Così, così giustamente fai, fai il, il presidente serio, corretto che pedala anche tu, se no, giustamente diamo l'esempio. Grazie ancora, Tiziano Pesce, presidente nazionale WISP per essere stato con noi. Ciao, Tiziano, buona domenica, grazie, buona domenica a voi. Grazie,